che sono state un po' la, il mio cavallo di battaglia come ricercatore negli ultimi 15 anni. L'uso della CO2 come materia prima per riciclarla, eh, l'idrogeno, tutte cose che adesso in effetti sono di primario interesse, quindi questo istituto che abbiamo trasferito in Environment Park che è, diventa un pochettino la, la città dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica, eh, ha in questo istituto un po' il motore insieme a infrastrutture che ha portato il Politecnico, di nuovo, è un modello che stiamo riproponendo a Mirafiori sulla industria 4.0, l'autoveicolo, a Incorso Marche sulla cittadella Aerospazio, lì sull'economia circolare, nell'ambito della, della sede centrale del Politecnico per rapporto con quello che l'Università di Torino fa al Piero della Francesca con il Dipartimento di informatica, abbiamo la rivoluzione digitale, la Smart City, con i due dipartimenti di Automatica e Informatica e di Elettronica e Telecomunicazioni, LINX, questo centro che abbiamo insieme a Compagnia di San Paolo, le OGR che si sono popolate di Techstars, questo acceleratore, ma anche di nostri centri interdipartimentali come Smart Data. Abbiamo poi in, uh, un piano del palazzo di Ex Fiat Engineering, corso tra Luciangolo corso in Audi, eh, tutto un piano dedicato alla cyber security, all'intelligenza artificiale, all'IoT, allo sviluppo quindi di prototipi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 Un vero e proprio cambio di mentalità e di paradigma, no? Il digitale ha la caratteristica di essere più veloce, no? Mm. È interessante questo spostamento del focus dallo spazio alla terra e ai problemi eh, della sostenibilità, no? I problemi che poi affrontiamo e dobbiamo affrontare anche con una certa urgenza. Mm. E, inoltre, eh, trovo davvero interessante anche eh, eh, che una cosa che dà fiducia verso il futuro questa, tutte queste opportunità e queste ehm, queste iniziative legate alla città di Torino e che è legate al alla crescita tecnologica eh, e tutte queste eh, che ha che che, che elencato sono eh, davvero delle notizie ottime per, per il futuro di questa città no? che eh, a nostro avviso ha eh, la possibilità di eh, rilanciarsi proprio attraverso eh, questo, questo tipo di tecnologie, le tecnologie del digitale eh, e anche l'attenzione all'inclusività e l'attenzione ha un, un approccio diverso anche eh, all'imprenditoria. All no? Dal da nostro punto di vista questi temi, il tema della, della sostenibilità. Dell'inclusione, eh, sono, sono al centro del nostro modo di fare impresa e speriamo che e vediamo, stiamo vedendo che comunque anche molte altre aziende stanno iniziando a capire che questa è la, strada, è la strada giusta per poter assicurare un futuro. Il mondo della finanza sta andando in questa direzione che, che è paradossale, perché viveva prima del più grande meglio. Eh dire io vado a investire per fare grande un'azienda perché ho più sicurezza di fare too big to fail esattamente e a un certo punto eh, hanno capito innanzitutto hanno capito per carità se si è arrivati allo schianto del 2008 vuol dire che non avevano capito proprio tutto e che qualcosa poi è con ogni evidenza è, è collassato no però come dire, noi abbiamo due banche importanti, intesa forse diciamo così, anche di, di, di livello mondiale, mi credi per carità, però queste banche hanno cominciato a capire che eh, occorreva investire magari in vie che non, non dessero immediato profitto, ma dessero un impatto sociale, una crescita, per il semplice motivo che oggi se non si va a creare uno sviluppo un pochettino chiamiamolo olivettiano, cioè un, uno sviluppo che porta avanti le imprese insieme alla società che le circonda, cioè a corto raggio, a economia circolare del lavoro, benessere delle famiglie e dei cittadini, collassano i conti correnti eh, e uno non è sufficientemente forte per competere con le, con le grandissime banche internazionali, per cui è veramente tutti, io penso che, specialmente nel territorio del Torinese, oramai tutti si siano resi conto di quanto da soli si è deboli e di quanto occorra fare sistema e, e, e coprogettare. E guardi che anche questo è quello che è invalso nel Politecnico, perché, perché mi sono reso conto che se continuiamo a fare ingegneri in un certo modo, dico ingegneri soprattutto perché ehm, sono quelli che esportiamo di più in questo momento, cioè eh, molto forti sui fondamenti e le conoscenze tecnologiche, ma meno sulle scienze dell'uomo della società, sul saper gestire le persone, cioè quella parte di soft skills, meno eh, forti eh, di quanto non potrebbero essere su, su, sul, sui critical thinking, cioè il, diciamo così, eh, quelle che gli inglesi chiamano le thinking skills, la capacità di un pensiero critico e, e, e laterale. E, e beh, questi eh, erano incapaci di intervenire nella società, finivano le multinazionali che insegnavano esattamente queste cose, ma ci mettevano ancora due anni, ma li perdevi perché se ne andavano all'estero. Certo. Io dico, ma come università italiana che senso ha a fare questo? E il cambio è stato proprio quello: ci siamo messi ad occuparci di formazione professionalizzante, con una formazione molto più esperienziale che dà dei tecnici specializzati triennali laureati al Poli, ma non ingegneri, ma che servono le piccole e medie imprese, ci siamo messi a occuparci di reskilling e upskilling, cosa fondamentale, eh, perché oramai eh, cambia talmente tutto velocemente che magari abbiamo qualcosa da insegnare in continuo alle persone, eh, avendo comunque una ricerca e uno sviluppo che portiamo avanti che ci mantiene abbastanza aggiornati. Abbiamo cambiato profondamente il modo in cui formiamo gli ingegneri e gli architetti, cioè più scienze uomo società negli ingegneri, più challenge, cioè sfide in cui gruppi di ingegneri e architetti, ma in futuro sarà anche economisti, e giuristi dell'università, che non so, medici, assieme agli ingegneri biomedici, affronteranno problemi complessi, opportunità di innovazione, sono partite e hanno un grandissimo successo. Abbiamo appena varato un progetto che si chiama Grandi Sfide, in cui già nelle triennali, dopo essersi fatti un anno di scienze dure, che ti plasmano, ti danno gli strumenti, ma sono toste, eh, Respirano un attimino i ragazzi perché accedono a sei macro gruppi di, di, di sfide, la salute, l'ambiente, la, la digitalizzazione, dove affrontano questi cambiamenti climatici, queste cose con due mentori, un tecnologo e uno scienziato dell'uomo della società. Noi abbiamo creato e stiamo creando un centro di studi umanistici del Politecnico, per il Politecnico, per informare traiettori di ricerca, ma anche per... Eh, per aiutare i ragazzi a vedere sotto altri punti di vista. Questo della... è molto olivettiano come... Sì, approccio. sì, sì, sì, sì. L'abbiamo copiato, perché non è brutto copiare quando... L'abbiamo copiato dalle PFL di Losanna. Non ci sono università italiane che hanno lo stesso tipo di approccio, meno o meno nell'ambito tecnologico, ma in generale. Ed è uno degli elementi assieme appunto alle challenge e l'alta scuola politecnica che sta in collaborazione con il di Milano disegnando la formazione sull'individuo, cioè sulle sue capacità. Prima uno si rende conto magari di avere quella vocazione, quella passione, eh, è più è, è facile che poi segua una determinata strada, ma comunque questo tipo di apertura mentale è utile nella vita, è utile nel proprio percorso professionale e, e di crescita anche personale. Nell'ultimo anno eh, il mondo è cambiato parecchio, come, come è cambiato? dalla pandemia in avanti quali sono stati le sfide da affrontare e, e, e com'è il mondo oggi? Cosa, cosa succede? guardi le rispondo in modo molto diretto e, e come dire laterale non, in questo momento non ne possiamo più a tutti cioè, mentre io mi ricordo quando è arrivato il lockdown e, e veramente ci si doveva cimentare i dieci giorni l'università italiana è diventata virtuale e ci si perdonava tante cose, si accettavano compromessi, io ero lì ogni settimana a fare dei video motivazionali in cui parlavo dei primi casi, del fatto che eravamo vicini, del fatto che stavano facendo il possibile per servire gli studenti, Ma adesso se io facessi un video mi spernacchiano immediatamente tutti quanti ed è comprensibile, non c'è più tolleranza, non ne possiamo più. Eh, quindi non so cosa succederà, probabilmente eh, ci riscopriremo dopo lockdown nel frequentarci in un altro modo, eccetera. Ci siamo dotati di strumenti informatici più forti, siamo in grado di servire in ogni parte del mondo in simultanea lezioni. Abbiamo ragazzi che dal, dal Sud America, dalla Cina all'Europa, all all'Africa e, e insieme collaborano in classi che fanno progetti di architettura. Insomma, il design e l'architettura sono quelle aree che attraggono molto. Noi abbiamo 15% di stranieri e abbiamo avuto un incremento proprio per la possibilità di raggiungere senza dovere certo. queste persone muoversi. Covid ci ha fatto fatto, fatto ecco. scavare e toccare con mano come solo insieme eh, si riesce a ripartire. Lei conosce il pensiero di Stiglitz no? che, che, che in qualche modo eh, mi ha ispirato, ci ha ispirato nel piano strategico. Abbiamo dato a lui una Laura di Causola in occasione dei festi della tecnologia quando abbiamo fatto i nostri 160 anni nel 19 lui ritiene che appunto in questo periodo sono le università gli enti no profit le fondazioni che possono dare un impulso io ci aggiungo anche le multi utility lei come iren come sì. queste società che bene o male hanno un buon bilancio, gestiscono energia, acqua, risorse, ma, rifiuti, che poi vuol dire transizione energetica, economia circolare, il digitale, la connettività, queste sono quelle che ci possono portare a fare il cambio verso uno sviluppo sostenibile e, e quindi in pratica io penso che eh, ci sarà un impulso forse determinante, forse arriveremo prima a quella a quei traguardi dell'Accordo di Parigi, di quanto non sarebbe stato senza COI. Speriamo che, che questo succeda. Certo. Rettore, un'ultima domanda. Eh, sinestesia fa dieci anni oggi. Eh, in questi dieci anni il mondo è cambiato dal punto di vista soprattutto delle, delle tecnologie, la scienza ha accelerato in una maniera pazzesca eh, e, e abbiamo visto il mondo trasformarsi. Eh, la, la parola di oggi, il tema di oggi è la trasformazione digitale appunto come vede i prossimi dieci anni o meglio come saremo in un'ipotetica sua visione eh, tra dieci anni la pandemia, la pandemia sarà finita, speriamo, mm -hmm. abbondantemente ma che cosa ci sarà nel futuro secondo lei? guardi, non la bacchetta magica ma quello che ho visto capitare nell'industria chimica io sono ingegnere chimico ma diciamo, come parte del mio terreno, è quello. Eh, la Solve, che è a Spinetta Marengo, produce polimeri fluorurati per le per esempio per le padelle antiaderenti no? Applicando dei criteri di eh, big data, intelligenza artificiale, multisensoristica sullo stesso identico impianto, ha cominciato a controllarlo, regolarlo in modo del tutto originale rispetto a quelle che erano le sane regole dell'ingegnere di controlli, cioè scende il livello, c'è un sensore, tu mandi, ritorna su, controlli, si chiamano in gergo proporzionali, differenziali integrali, sono delle cose che insegniamo da una vita, hanno ottenuto più 20% di produttività, e che vuol dire che dietro le quinte ci sono una marea di opportunità da cogliere grazie alla gestione dei dati non convenzionale attraverso questi algoritmi che siamo sempre pur sempre noi a creare. L'industria 4.0 con l'intelligenza artificiale. Quello, nella città vorrà dire che qualsiasi, parlavo con l'amministratrice delegata di Reply, che è una nostra ex allieva, che qualsiasi eh, cosa potrà diventare una eh, sorgente, eh, cioè un, un, un, un, un generatore di dati e una, che, che mette a disposizione di... Di cose in modo del tutto nuovo e funzionale a, a dare quel cambio di, di modalità di, di vita, insomma. No? E, e io credo che ci saranno dei cambiamenti veramente forti legati essenzialmente a questo e che non sappiamo neanche ancora dove arriveremo, secondo il mio punto di vista. Eh, certamente conseguiremo prima del 2050 gli obiettivi di, degli accordi di parigi, Io questo ne sono ormai convinto perché questo, diciamo così, questa specie di waterboarding che abbiamo fatto, cioè, cioè, ce l'abbiamo vista veramente brutta, quando sì. esci fuori, ci sono delle tecniche di questo tipo anche a livello della produzione biologica, no? tu fai stare talmente male i batteri che poi a un certo punto quando li rimette in gioco a fare Terapia il loro adulto. lavoro, ti, ma tirano, tirano delle bestie, cioè <ride> e guardi, in questo momento io penso che se fossimo andati vivacchiando, anco, questa roba, almeno questo, eh, fatto salvo i milioni di morti che abbiamo certo. registrato, eh, beh, almeno questo ce lo restituisce. Eh, Speriamo che ci abbia, ci abbia aperto gli occhi, abbia aperto gli occhi anche insomma, alla politica, a chi deve decidere e alla società civile che in qualche modo deve sicuramente cambiare, cambiare rotta, no? sennò no, cioè, eh, è difficile Di dati però c'è un, un bisogno enorme e c'è una potenzialità enorme in tutte quelle direzioni di erogare dei servizi per colmare le disuguaglianze, tra insieme immaginare la sanità diffusa. Insomma. Noi abbiamo parlato delle cose che fa il Politecnico, ma mi consente di dire che l'Università col Parco della Salute e l'Innovazione e con la Città della Scienza di Grugliasco che sono vocati appunto alla, alla sanità e all'economia circolare, ai fondamenti dell'agricoltura 4.0, la chiamo così per dare un po' di diciamo così, partnership, certo. ma farà tanto. Ecco, questo, Questa città ha questo anche il vantaggio di avere due università complementari che hanno le idee chiare su cosa, quali sono le forze del territorio e stanno spingendo. Penso che andremo molto veloce e che saremmo un esempio per il resto del paese. Eh, sono convinto che recupereremo molto, noi ci siamo un po' addormentati in Italia, le università si sono cullate troppo a lungo in una specie di imitazione dei grandi miti, per noi MIT, eccetera, ma adesso siamo pronti. Grazie ancora Rettore per la sua disponibilità e per questa intervista e per le interessantissime cose che ci ha raccontato. A Grazie presso. a voi, è stato un piacere, eh, sono a vostra disposizione. Eh, come di, di tante persone che ho conosciuto come voi eh, in questa società e che mi hanno arricchito ed è stato così anche in questo caso.